Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. Prima di cominciare, vi consiglio di iscrivervi al canale, attivare la campanella e di lasciare un like. Ora stiamo facendo un attimo un test per vedere un attimo a quanto sto: 500 giocatori ancora in coda. Ho provato a selezionare il paese da Europa, il server da Europa a Asia. Guardate un po': 20 giocatori davanti a te, ma ci sono ancora degli giocatori. Quindi a questo punto fate quello che sto per fare eh, adesso andate su uh, prompt dei comandi avviatelo come amministratore scrivete ipconfig spazio slash uh, mi sembra flush dns e fate invio rivoliamo così una sorta di uh, cachet Uh, poi una volta fatto uh, chiudete prompt dei comandi perché adesso andremo un attimo ad avviare uh, di nuovo il gioco ma questa volta nel server uh, dell'Asia. Poi andate su esegui, scrivete per cento, temp per cento, andiamo a cancellare un bel po' di immondizia file che non ci servono. Facciamo così. Riprovate se... Uh, se il PC non ha cancellato tutti questi file, selezionateli tutti e ignorate, e va bene, non si sono cancellati. Adesso io vado ad avviare di nuovo il gioco, ma questa volta con il server Asia, e vediamo se da 20 giocatori siamo direttamente entrati nel gioco, quindi già nel menu principale, quindi connessione in corso. Ricerca server di gioco in corso ah, Ok, abbiamo fatto Accesso in corso Abbiamo fatto Da 500 giocatori siamo arrivati a 20 Da 20 siamo arrivati nel menu principale Ora non mi basta che settare Settare i video, settare l'audio e cose così Se mi basta io faccio esco E ritorno proprio nella schermata Cioè faccio esci là sotto in basso a destra Eccolo qua ragazzi, semplice. Quindi uh, grazie a tutti per questa visione, ragazzi. Uh, vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e di lasciare un like se il video vi è stato utilissimo. E noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao. E mi raccomando, fai anche una riparazione del gioco per sicurezza. Si fa sempre sulla rotella, analizza e ripara. Quindi schermata nera. Ah, ok. Quindi ciao ragazzi, ciao.